Mauro Marin lasciato dalla fidanzata incinta, divergenze insanabili con Jessica Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, annuncia su Facebook la fine della storia d'amore con la sua fidanzata Jessica, incinta di suo figlio, o figlia All'inizio di dicembre aveva condiviso con i fan la gioia per la futura paternità Mauro Marin e Jessica non stanno più insieme, il messaggio su social. Dopo 4 anni di conoscenze e oltre 8 mesi di convivenza per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna mi ritrovo di nuovo da solo. Auguro una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare i diritti e i doveri genitoriali nelle sedi più opportune, lo scrive Mauro Marin su Facebook. E aggiunge, con immenso dolore, contro i miei più reconditi desideri dichiaro il fallimento del mio rapporto amoroso e dei progetti futuri con la mia compagna che a questo punto non riesco più mio malgrado a definire tale. Salvo di lei ripensamenti. Amo mio, grazie per tutto. Cresce e risplenda in te il mio amore più grande. Sei e sarai la madre di mio figlio barra chiocciola sino a prova contraria. Per tutte le incomprensioni, per tutte le emozioni, per tutti i sorrisi, per tutti i pianti, per tutti i tuoi silenzi, per te e solo per te. Per tutto questo sempre avrò riconoscenza ed infinito affetto. L'unico mio rammarico è quello di non essere vicino alla nostra bene amata. L'unico mio sollievo è il mio venir meno. Vorrò sempre e solo bene. Addio, a presto, splendida Jessie. E cosa, scusate, il mio tono da epitaffio è solo dettato dal profondo dolore del distacco che spero rispetterete e sicuramente capirete. Non resta che lo scorrere inesorabile del tempo il quale rimargina tutto e tutto si porta con sé. Rimane il fiore mio più bello. Grazie. Mauro Marin papà. Cosa scrisse su Facebook. Natale quest'anno ci riserva un regalo davvero speciale scrisse a inizio dicembre Mauro Marin sempre su social vi rivelo che diventeremo presto genitori. Mi dispiace per le persone che non sono qui a festeggiare con noi, in particolar modo mio zio Gianfranco che da poco ci ha lasciato. Un pensiero e una lacrima e tanto amati nonni, vorrei che foste ancora qui. Augurissimi e grazie di cuore a tutti. Mauro Marin ospite a Pomeriggio 5. Il 37enne di Castelfranco Veneto è stato spesso ospite di Barbara D'Urso a pomeriggio 5. Darà ulteriori dettagli su questa imprevista notizia proprio nel salotto di Canale 5.